Ok, eccoci qua, benvenuti. Presentiamo il nostro lavoro, il nostro progetto, E-Twinning. Abbiamo qua gli studenti che hanno portato avanti il lavoro, il lavoro di gruppo, che ora ce lo presenteranno. Allora, inizio a raccontarcelo. Ok. Allora. Eh, ti do il mouse, e eh, condivido un attimo il mio schermo. Ok, eccoci qua di nuovo. Questo è il lavoro. Ok, possiamo presentare. Vai, secondo seconda scheda. Un secondo. Metti okay, okay. in play. Okay, chiudi questo il mondo sta distruggendo pezzo per pezzo e, come potete vedere, ci sono bambini che muoiono per la fame, isole di plastica e fabbriche che fanno fumo. Eh, metto un attimo pausa. Un attimo, pausa. non si sente. Com'è? il mondo se ci impegneremo se ci impegniamo a rispettare la mia perché l'avrebbe difesa no non poteva mi attacco non poteva la nulla. lasciamo no non Il da. nostro mondo si, si sta, sta distruggendo no, ma pezzo mi per mi pezzo mi bello, ma io e, come potete vedere, ci sono bambini che muoiono per la fame, isole di plastica e famigli e che fanno, fanno essere fanno fanno impegnatissimi in questo periodo. Le sì. mando e un altro messaggio oggi. Sì. Okay. Andiamo avanti, poi and Invece, se ci impegniamo, riusciremo ad avere un mondo migliore, dove noi vogliamo fare gli animali, forse lo consiglio, la vero. Ma andiamo anche il secondo, eh? Sì, si va davanti da solo. No, si va davanti da solo. Oh. Ah, bravo. La impostazione è automatica, andiamo avanti da solo. Anche se si sente un po' piano, però mondo ti Destino, ecco. È Destino. bellissimo. È, è un, che è che è un mondo migliore, ecco. basato sul rispetto andiamo. degli altri che è il nostro te è allora, aspetta che tu parte. Perché se no... Allora, noi abbiamo fatto... Ah, il, il mondo... Gigolo, di noi abbiamo fatto... Questo il, il mondo, mondo adesso... Per per Ma il mondo adesso... Se ci è venato... Come se non ci fosse venuto... Ciao, mi piace. Furiamo a Nella prima parte abbiamo fatto vedere il mondo come come adesso e come l'abbiamo visto di voi. Mentre, nella seconda parte abbiamo messo un sacco di cose belle che potrebbe diventare anche realtà, anche tutte queste cose belle. Ok, un attimo solo. Ok, questo è un po' diciamo quello che è stato realizzato. Lo hanno anche descritto qua delle, le ragazze. Allora, eh, Volevo aggiungere qualche altra cosa, diciamo? Va bene così, ok. Ok, ciao Irene, grazie a tutti.